streaming sta per iniziare lo streaming sta per iniziare guardano i miei video e mi chiedono perché non ne faccio di nuovi vi invito a guardare i miei video i miei vecchi video e poi un'altra cosa che eh, vi ricordo che più video miei commentate gli date like così io so che li avete guardati e gli avete dato like o dislike più io commenterò e darò like eh, ai vostri video quindi li guarderò più video miei guardate e commentate più io guarderò i vostri video ne ho più di 900 adesso comunque bando alle ciance guardate tutti i miei video che potete eh, commentateli e io in breve guarderò commenterò i vostri video gli darò like se vi iscrivete al mio canale io mi iscrivo al vostro condividete i miei video commentandoli in modo che anche altri li possano commentare e, e, e così io saprò che li avrete guardati perché se no non lo so chi li ha guardati allora ogni volta che commenterete un mio video e che gli darete like o dislike se vi è piaciuto? O no, d'accordo a quello che vi è piaciuto. Eh, io farò altrettanto con i vostri video. Eh, finita questa premessa, questa introduzione, io, da molto tempo, quindi vi saluto, cari amiche ed amici, qui il Vostro Capitan Santen Chan in un nuovo video. E da molto che non, non indossavo i panni del Capitan Santen Chan siccome marco travaglio in passato in un video aveva dichiarato che il pd era una nave senza capitano alla deriva io mi proposi come capitano della nave del pd ma lui non mi rispose poi se andate a guardare i miei video come capitano mi proposi anche come capitano pentastellato perché io sono un ammiraglio 5 stelle alessandro arcangeli dottore ciao grazie grazie a te eh, alessandro arcangeli il tema di oggi è una prosecuzione del tema che ho trattato se non mi sbaglio ieri perché ieri ho caricato la bellezza di due video mi sembra e uno sui miei cani guardatelo è interessante ma l'altro su parigi arde parigi brucia allora per non ritoccare lo stesso tema caro marco travaglio spiegami che ha voluto dire beppe grillo innanzitutto con una dichiarazione se non mi, mi sbaglio del 2014 perché io ho fatto un video nel 2014 parlandone beppe grillo dichiarò non so se alla Merkel la chi che non lo con lo paragonino a Hitler, lui era andato oltre adolf hitler e io mi domando che avesse voluto dire dicendo che era andato oltre adolf hitler perché ogni, lui ha dato molta popolarità al movimento 5 stelle ma ogni volta che poi usciva a dare delle dichiarazioni o a fare dei comizi gli scappava il comico che aveva dentro e a volte anche eh, un po becero perché uscire a dire uscire a dire che lui era andato oltre adolf hitler ha inquietato molti all'interno del movimento 5 stelle e anche fuori dal movimento 5 stelle soprattutto fuori e poi e poi aveva detto che voleva sezionare il barboncino che berlusconi gli aveva regalato non so a chi o il barboncino di berlusconi e sono frasi troppo pesanti troppo impattanti troppo scioccanti e poi un'altra cosa aveva detto: se non fosse stato per me e per il movimento 5 Stelle che ha contenuto la protesta della gente, a quest'ora eh, la gente sarebbe scesa nelle piazze nelle strade e il paese sarebbe arso tutto. Cioè, lui ha frenato una catastrofe. Davvero lo dobbiamo credere? Lui che si diceva anti sistema anti euro anti unione economica europea ha salvato il sistema da una crisi o addirittura da una rivoluzione o da una guerra civile lo dobbiamo lo dobbiamo credere ha salvato realmente il paese allora che significa che sta dalla parte delle, delle, delle forze conservatrici come se ne può uscire un giorno dicendo che lui vuole eliminare tutto il vecchio e poi alla fine che lui ha evitato una rivolta che il paese si incendiasse in una guerra civile che faceva dava una botta una botta alla al cerchio e una alla botte eh, così ciao christian scooter grazie di guardare il mio video e già siete in due cari amici amici e se potete poi condividerlo condividetelo perché anche altri possano esprimere il loro giudizio eh, nei commentari poi vi ricordo che i miei video sono in cc common creative attribution e intanto l'applicazione mi dice che sta in live claudio il eh, ho dovuto iniziare con ritardo perché Avevo un mucchio di segnalazioni da parte di YouTube, di video, di commentari ai miei video. Allora vi dicevo che intendeva dire Beppe Grillo quando sosteneva che il paese si sarebbe infuocato, si sarebbe incendiato se non fosse intervenuto lui. Che magari nel 2014 in Italia sarebbe successo lo stesso che a Parigi, dicembre. 2018, soltanto che in Italia sanno come siamo per coroni i politici, incluso Beppe Grillo, che lui ci trastullava con il suo facile umorismo e le sue intervenzioni nella politica per condizionare i pentastellati che li definivano grottescamente Grillini. E quindi lui temporeggiava lui diceva battute per non fare peggiorare la situazione ma bisogna arrivare a una svolta che diceva quindi se non fosse per me che mi devono ringraziare i politici la casta politica il paese brucierebbe io me lo domando al giorno d'oggi e quindi ti invito a te caro marco travaglio a dirmi che intendesse beppe grillo poi si è visto che dalla prima fase di gente venuta dal basso che si candidava si è passate una fase di politici tutti scelti in quella che era definita la casta politica con la cappa ci sono state delle dissidie interne continuano a esserci delle dissidie interne il movimento 5 stelle io non so se funzionali al movimento per creare delle correnti esterne che appoggino il movimento 5 stelle nei momenti fatidici oppure sono delle vere rotture come è successo da sempre nella sinistra italiana che quando stavano al governo eh, perdevano l'appoggio interno come è anche successo al centrodestra di berlusconi che berlusconi in realtà non era né di destra né di sinistra né di centrodestra né di estrema destra era una specie di donald trump molto meno reloaded, molto meno caricato che il centrodestra e la destra ha voluto sfruttare per il suo potenziale economico infatti i soldi che mette lui per la campagna elettorale ma viviamo in una matriz caro marco travaglio e cari amici che mi seguite ecco commentate sotto questo video e condividetelo e poi quando non farò quando non avrò opportunità di fare altri video mi raccomando guardate commentate e condividete i miei vecchi video in cui parlo di questi temi perché così aiuterete il mio canale a crescere ma io ho sempre parlato dal 2013 dell'attualità politica e viviamo in una matriz ci fanno credere di avere un'opposizione ma l'opposizione si accorda con con il governo di turno e allora qual è il margine che noi abbiamo come cittadini per protestare qual è il margine che abbiamo noi cittadini di essere rappresentati se i sindacati ormai servono soltanto a celebrare la festa dell'unità perché il lavoro si perde ogni giorno il potere d'acquisto si perde ogni giorno si perdono i sussidi si perde la cassa integrazione si perde tutto e ci lamentiamo solo dei sacchetti della frutta capito che aumentano di qualche centesimo quando la frutta aumenta di qualche euro io l'ho parlato l'ho detto nel video che ho la diretta ieri approfittando del fatto che parlavo della parigi che brucia guardate quel video ma soprattutto ditemi se non ci prendono in giro a noi italiani eh, che sanno che siamo un popolo di pecoroni che parliamo fra di noi nei video adesso in internet che abbiamo la possibilità di esprimerci ma che se no seguivamo fino agli anni 90 che internet non era massificata e anche fino al 2011 eh, santoro travaglio bruno vespa ognuno ci aveva perché oltretutto eh, non si guarda la tele per assumere nuove idee programmi come report eccetera ma soltanto difficilmente la gente cambia di opinione guardando la tele soltanto per constatare quello che già uno crede quindi molte volte uno guarda programmi del proprio orientamento ideologico o programmi che, che considera dicano cose interessanti eh, a prescindere che ci sono programmi che dicono il contrario e ogni programma ha il suo padrone politico economico finanziatore i giornali sono finanziati dai partiti i partiti dallo stato abbiamo fatto un referendum per tagliare il finanziamento pubblico alla chiesa e ai partiti politici e se non è per per via ufficiali per via extra ufficiali la chiesa e i partiti politici continuano a essere finanziati dai eh, contribuenti dall'erario pubblico e i giornali continuano a essere finanziati Attraverso il tramite dei partiti politici e dei politici eh, dai cittadini con le tasse quindi nessuno più compra i giornali di carta ma si pubblicano milioni di copie perché le finanziamo noi con le nostre tasse anche se abbiamo finanziato eh, abbiamo sì finanziato un referendum e l'abbiamo votato per tagliare il finanziamento pubblico ai giornali ai partiti alla chiesa ma eh, voi andate a vedere in qualche modo lo stato continua a prestare soldi a perdere accoglienti e allora il nostro voto non conta niente mi domando anche se non contano i referendum quando passano il quorum perché a volte gli facciamo perdere il quorum e ci lamentiamo come eh, il referendum sulle trivellazioni petrolifere la gente non è andata a votare e poi si è lamentato a venezia della malversazione se votavano sì, sarebbero stati eh, responsabili eh, i politici perché ormai quelle trivelazioni erano già state fatte se votavano no ossia al contrario se votavano no erano responsabili i politici per quello che era stato fatto in passato se votavano sì che erano favorevoli che mi sembra era da votare no erano responsabili le persone per le trivellazioni future invece si sono astenuti così a genova più che a venezia credo che era genova c'è stata una fuga di petrolio tutti a lamentarsi che odori irrespirabili poi succederà la catastrofe del ponte a genova si lamentano comunque perché se vinceva eh, il referendum contro le trivellazioni e perdevano lavoro si lamentavano che vinceva eh, l'opposizione alle trivellazioni siccome eh, per astensionismo ha vinto la trivellazione si sono lamentati le, delle malversazioni ma non hanno votato quindi si potevano lamentare comunque Invece non funziona così, prendi una posizione, vota e assumiti le tue responsabilità perché è una democrazia rappresentativa, delegativa, non è dieta, non è che governi tu. Allora almeno fa sì che col tuo voto legittimi una postura, poi se la postura è sbagliata fai il mea culpa e voterai in un altro modo o scendi in piazza perché si cambi subito, perché ti hanno tradito. Ma allora io mi chiedo che intendeva beppe grillo con io ho superato adolf Hitler è una di quelle dichiarazioni shock e non l'ho potuto mettere nel titolo perché adesso ho imparato che le dirette vanno in automatico a segnalare il brano in twitter allora io gli metto l'hashtag al titolo della diretta Christian Scooter, non so scusa come Scotter Scooter Scotter. Scooter. Eh, no, sono il capitano Santen Chan. Vedi il berretto, il berretto nautico con l'ancora e la corda, l'ancora della salvezza. vestito da capitano capitano eh, però non come chi è al comando dell'italia di niente fede di niente christian scooter di niente io dicevo sono capitano di fregata ma non della fregata che ci danno i politici capito poi vabbè eh, ti dico anche a te siccome marco travaglio in passato aveva detto in un video in una trasmissione che ho visto in youtube che il pd era una nave che andava alla deriva perché era rimasta senza capitano mi sembra nel 2014 o 2013 e forse l'aveva detto con anteriorità io mi sono proposto come capitano e ho iniziato a fare dei video come capitano perché pensavo che lui eh, si degnasse infatti se cerchi nella cartella di riproduzione dove metterò questo video quando sarà finito il live eh, lo streaming eh, io pensavo che lui fosse serio nel dire questo e che mi assumesse come il capitano del pd e ho iniziato a fare dei video parlandogli come capitano saint perché volevo andare a essere il, il capitano e comandante della nave del pd e invece non mi rispose neanche ma tu federico no cristian tu christian scooter tetti immagini che eh, christian scooter tetti immagini che marco travaglio neanche mi ha risposto ai miei video incredibile vabbè non avrà tempo ma ne ho fatti tanti di video poi sono passato a fare dei video come capitano che si proponeva di guidare come timoniere come noti nocchiere del movimento 5 stelle o anche parte de dell'equipaggio ma tu credi che mi ha risposto marco travaglio tu credi che mi ha risposto Gianroberto Casaleggio, tu credi che mi hai risposto Beppe Grillo? Eh, tu credi che mi hai risposto Di Maio? Eh, nessuno, però, io ho continuato anche a candidarmi per il Movimento 5 Stelle nel 2014 quando c'erano le videocandidature, che tutte le persone da casa si candidavano su YouTube. Allora io ho detto, Ma chi sono io per non candidarmi? E eh, io che sono il capitan sant'En Gian devo candidarmi a, se si candida la casalinga l'edicolante il macellaio il tabaccaio eh, il posteggiatore col cellulare dalla strada si candidava tutto il mondo a volte mettendo una bandiera del movimento 5 stelle come sfondo a volte stanno nei parchi con un eh, wifi gratuito libero a volte stando in casa come me a volte stando a casa di amici eh, prima dei pasti dopo i pasti dormendo allora io ho detto mi devo candidare anch'io e non mi hanno risposto vai a vedere caro non so perché christian scooter mi viene da dire che Christian scooter vai a vedere eh, la mia cartella di riproduzione il capitan saint chan, e vedrai quanti video ho fatto candidandomi per il Movimento 5 Stelle, addirittura c'è un video nel quale il capitan saint chan riscatta un'ape che era caduta nell'acqua e gli dà del miele da mangiare, ma non c'entra nulla. Allora. E io mi domando caro marco travaglio e care amiche ed amici che adesso mi seguite e che guarderete questo video in futuro che intendeva dire eh, beppe grillo con io ho superato adolf hitler in che l'ha superato io non sapevo neanche che gli fosse andato vicino ma in che, che che ha voluto dire? Perché voleva creare polemica, sensazione, scandalo, che anche lui era di destra, perché io credevo che era più nazional popolare, tendente alla sinistra, Beppe Grillo, almeno secondo il suo humor del passato, quando era più comico che non politico. Poi ha iniziato a fare satira politica e ha voluto essere politico, non si è potuto candidare perché è stato incriminato di un delitto allora ha fatto dei comizi politici che scadevano nel grottesco e nella satira e allora per fortuna ha lasciato di fare politica attivamente e ha continuato con i suoi spettacoli ma che intendeva con io ho superato hitler in che l'ha superato nel bene nel male che vuol dire cioè non l'ha mai spiegato non ha mai spiegato molte cose a dir la verità, e poi ha detto che voleva dissezionare un barboncino. Faceva, iniziava a dare dei comizi, diceva che era tutto un complotto che bisognava tagliare gli olivi. Ve lo ricordate? Era la Merkel, era l'Unione Europea che ci volevano obbligare a comprare l'olio tunisino. Eh, centesimi rovinando l'olio italiano e poi invece si è visto che nel salento devono distruggere un mucchio di oli di piantagioni di, di olivi più di quelli che si doveva distruggere nel 2014 2015 perché la, la testardaggine dei contadini e gli interventi di beppe grillo e di altri che gridavano al complotto dell'unione europea dei bilderberger dei sionisti e di tutto il resto ha fatto che il contagio di quella malattia che gli viene alla pianta di olivo si estendesse a tutto il meridione e adesso grazie anche alle dichiarazioni di Beppe Grillo e di molti contadini eh, italiani c'è il rischio di contagio dell'ulivo del Mediterraneo così compreremmo le olive alla Cina alle Americhe all'Africa alla Tunisia perché in Italia si dove in Grecia dov e a Cipro si dovrà e a Creta si dovrà tagliare tutte le olive a questo siamo arrivati. O magari che produrranno, produrranno olive nel nord perché nel sud si dovrà bruciare tutte le piante di olivo se si potevano bruciare le poche centinaia di migliaia di piante che si dovevano bruciare all'inizio per tentare di marginare l'infezione degli uliveti. A quest'ora non ci troveremo in un problema maggiore ma fra quelli che eh, avvocavano, avoca, fra quelli che promuovevano un'opposizione alla, alla distruzione delle piante di olive infetti dicendo che non erano infette, c'era anche Beppe Grillo che lo, lo strillava nei suoi comizi. È un complotto perché non vogliono comprare l'olio extravergine di oliva italiano che è eccellenza nel mondo, ma ci vogliono far comprare a noi l'olio tunisino, algerino, marocchino invece si è rivelato tutto il contrario tarda decine di anni una pianta di oliva a crescere è vero ma se ne distruggi un numero limitato per limitarne il contagio di una malattia che le uccide che le secca il danno viene ridotto se invece non bruci le piante infettate invece di bruciarne 100.000 200.000 ne dovrei bruciare 5 milioni, capito? 5-10 milioni, in pratica quasi tutte, ne rimarranno meno del 10 per cento. E allora qual è più grande il danno? Non bruciarle le piante infettate dall'inizio oppure aspettare bruciarle tutte. Grazie Beppe Grillo, e ringraziamolo e ringraziatelo in modo particolare voi del Salento che gli avete dato retta perché ha giustificato la vostra negligenza lui ha detto quello che volevate che la, eh, ascoltare lui ha detto quello che la gente voleva ascoltare che i produttori di, di olio e di olive volevano ascoltare purtroppo erano le cose sbagliate perché in pochi agricoltori sostenevano che era meglio bruciare tutto quello che era infetto piuttosto che bruciare tutto quando si sarebbe infettato per completo tutto adesso l'infezione che non mi ricordo come si chiama sta avanzando verso il nord italia e si può estendere attraverso le esportazioni di prodotti attraverso l'aria a tutto il bacino del mediterraneo addirittura ne hanno paura in germania e in francia ecco quindi e poi quello di essere contro i vaccini vabbè come ogni prodotto industriale anche i vaccini sono prodotti che possono essere a rischio ma non vedo che ci sia allarmismo perché le bibite gasificate producono morti eppure in india si sono sbagliati Hai visto la, la bibita gasificata più famosa nel mondo che i suoi principi attivi vengono trasportati in fusti anticorrosivi perché è materiale caustico e pericoloso io non vedo che eh, quando in india si sono sbagliati al dossificare gli ingredienti di quella bibita eh, e sono morte migliaia di persone soprattutto bambini nel mondo ci sia stato un panico e un allarmismo uguali anzi le bibite gasificate e dolcificate si continuano a bere eppure in, in tutto il mondo le marche di, di queste bibite queste bevande non è che si fabbricano nel luogo, ma semplicemente fanno arrivare i fusti e poi ci sono delle piante miscelatrici che mischiano acqua con e altre sostanze con quello che già ci sono nei fusti eh, di metallo anticorrosivi. Quindi eh, succede che uno mangia il mascarpone avariato, soffre una grave intossicazione che lo uccide, beve una bevanda gasificata e... Eh, queste o oh, fast food può avere delle malattie eh, morire subito o nel corso degli anni per qualche aggravamento della salute, eppure i prodotti industriali normali non allarmano, invece, se è un vaccino che uccide, eh, è una tragedia, lo so, soprattutto per le famiglie: 5 bambini in India si diffonde l'idea che stanno facendo degli esperimenti, e stanno facendo delle cose anormali che è tutto un piano degli illuminati per fare degli esperimenti umani che i vaccini non bisogna prenderli che sono morti cinque bambini quest'anno in tutto il mondo perché sono tossici i vaccini eppure quando muoiono migliaia di bambini ogni anno per tutti i prodotti dell'industria gastronomica che vengono magari miscelati male alcuni ingredienti non vedi questi anti vaccinisti protestare contro le, be le bevande gassificate. invece eh, gelati industriali bibite industriali eh, le sostanze cosiddette energizzanti che non sono energizzanti non ne fate abuso anzi non ne fate uso perché con sono sostanze eccitanti che ti possono far morire di infarto contengono caffeina e guaranà che sono eccitanti in dose elevatissime è come se bevi 20 espresso in una volta espresso italiano e eh, non francese che è molto più suave allora eh, è come se ti prendi 100 starbucks e eh, perché c'è tanto allarmismo intorno ai vaccini? Perché fa sensazione e Beppe Grillo era antivaccinista, poi questo fatto delle scie chimiche che addirittura per importi il vaccino, se tu non ti vuoi vaccinare, che fanno, riempiono a spese, non si sa di chi delle compagnie di linea, gli aerei di prodotti chimici sentite bene secondo i complottisti sarebbero dei vaccini quindi ci stanno vaccinando via atmosfera io dico la diluzione di un vaccino nell'atmosfera non arriverebbe a nessuno il vaccino sarebbe veramente fantascienza magari ci potessero vaccinare mettendo i vaccini negli aerei e vaccinare tutta la popolazione mondiale da tutti i mali ma non è così contro che ci vaccinerebbero caricando gli aerei di vaccini e lasciando le scie chimiche nel cielo che sarebbero vaccini ma è un delirio ma c'è gente che ci crede e beppe grillo diceva appunto che le scie chimiche non sarebbero altro che i vaccini che mettono nell'aereo vi lascio commentate questo video e condividetelo affinché altri lo possano commentare ciao ditemi cosa ne pensate